Oggi, 30 giugno, siamo a Genova, eh, manifestazione antifascista contro eh, l'apertura della serie di Casa Pound e I compagni di Genova ci raccontano come è nato questo percorso dell'Assemblea Beh, innanzitutto vorrei sottolineare che questo è un corteo che non nasce contro l'apertura della serie di Casa Pound Nasce contro il fascismo eh, nel suo, diciamo, più ampio spettro eh, quindi dal fascismo di Stato, dal fascismo di sistema, dal fascismo invece delle, delle organizzazioni neofasciste quali Gata e Forza Nuova che sicuramente negli ultimi tre anni hanno avuto tanto, eh, tante possibilità di fare politica e di scendere in strada e di fare proseliti. L'assemblea antifascista che ha organizzato questo corteo, che l'ha organizzato oggi perché oggi è ricordo dei moti del 60, eh, nasce dalla consapevolezza che a Genova così come era organizzato il movimento diciamo, extra parlamentare genovese poi non è neanche così vero perché è nata da subito un'assemblea con dentro anche rifondazione ad esempio centri sociali, cani sciolti, eh, gente che viene dal mondo dello stadio il tenere unita però questa assemblea per due mesi ha permesso che siamo arrivati oggi, anche grazie a, sicuramente al fatto che Bucci, della Lega Nord, è diventato il nuovo sindaco di Genova, però questa è una piazza che noi non, assolutamente non ci pensavamo così partecipata prima, quando abbiamo iniziato a immaginarcela. Quindi lo spirito dell'assemblea antifascista è di andare avanti oltre questo corteo e di fare in modo che si crei veramente una comunità antifascista, anticapitalista in grado di portare avanti delle lotte, quindi questo è l'intento, oggi è semplicemente un punto di partenza come abbiamo detto più volte in piazza, poi se Casa Pound aprirà la sua sede sicuramente la città penso che la rigetterà perché...